Allora, eh, riprendiamo quindi il tema dei grafi, eh, parlando di due argomenti che ci sono rimasti, eh, non sono particolarmente complessi, ma eh, ci tengo a raccontarveli soprattutto perché eh, ci fanno capire che non sempre una soluzione ricorsiva è quella che funziona sempre, o quella che funziona meglio. No? No, noi abbiamo imparato, dato un problema, imposto la procedura e vado a cercare tutte le soluzioni possibili. Ma a volte non è così, cioè a volte ci sono dei problemi che si possono risolvere in modo diretto, cioè studiandoli direttamente, studiando le loro caratteristiche direttamente in modo molto più efficiente. E questo è il tipico problema del cammino minimo, no? che avevamo già accennato qualche tempo fa, in cui quando io ho un grafo tipicamente pesato e molto probabilmente anche orientato, perché così diventa più complicato, in cui devo trovare, eh, ad esempio, il cammino minimo tra un vertice di partenza e un vertice d'arrivo, Uh, sappiamo che nel caso di un grafo pesato non è detto che il cammino minimo coincida col cammino più breve nel senso del numero di archi il cammino minimo sarà quello di peso minimo quindi la, cui la somma dei pesi degli archi che attraverso è minima hm? eh, al valore minimo e come ad esempio qua vediamo che eh, ad esempio se io da S vado a U con peso 3 quindi uso questo arco poi per andare da U a V non mi conviene passare da questo arco da 6 ma invece mi conviene passare dall'arco di peso 1 più l'arco di peso 4 e quindi faccio un percorso che complessivamente ha peso 1 più 4 uguale 5 che è minore di 6 mm? eh, 5 è minore di 6 e quindi mi conviene fare un, un percorso più lungo in termini di lunghezza del percorso cioè numero di archi ma di peso minore ok quindi sembrerebbe a prima vista che per riuscire a trovare il cammino di peso minimo io debba provare tutti i cammini possibili e immaginabili. Quindi mi viene quasi in mente: che eh, diciamo, abbiamo preso, diciamo così, fatto amicizia con la ricorsione, mi viene in mente, ok, faccio un algoritmo ricorsivo che partendo da S costruisca tutti i cammini possibili e immaginabili, eh, aspettandomi già il tipico algoritmo che è una complessità di tipo esponenziale, perché il numero di cammini in un grafo chiaramente è esponenziale nel numero di vertici perché. Come, come upper bound, al numero di permutazioni di tutti i vertici, cioè in che ordine li vado a visitare tutti. Ehm, allora, in realtà, se uno studia quel problema nello specifico, si accorge che eh, si può approcciare in un modo diverso, non brutta forza, ma semplicemente analizzandolo. Eh, io qua semplicemente eh, richiamo solo eh, rapidamente alcune eh, definizioni per, per riuscire a capire no, come... Eh, quindi, dicevamo, io potrei dire, adesso ci mettiamo lì e scriviamo un algoritmo ricorsivo, oppure apriamo un libro e, e vediamo se qualcuno ha studiato questo problema e abbia trovato una soluzione che sia più efficiente rispetto a quella ricorsiva che ha il problema, chiaramente, della complessità. Allora, qui, eh, solo come notazione, no? eh, chiamiamo P un cammino, W il peso di quel cammino, che sarà la somma dei pesi dei singoli archi UV, dove UV sono i singoli archi che appartengono al cammino P. Quindi un cammino P, P come path, è fatto di tanti archi, ogni arco è identificato da una coppia di vertici, ipotizziamo che il grafo sia semplice e non un multigrafo, per semplicità ma non cambia nulla, perché se fosse multigrafo mi basta considerare tra i vari archi paralleli solo quello di peso minimo. E, e, okay. e quindi sappiamo definire il peso. Il cammino minimo tra un vertice U e il vertice V è definito un, come cammino eh, che collega ovviamente U e V che minimizzi questa funzione di peso. E vabbè, l'abbiamo detto con, con parole diverse. Eh, se eh, noi definiamo il peso del cammino minimo come con la lettera delta. Delta ricorda la D e ricorda la distanza. No? La distanza minima è la lunghezza del cammino, il peso del cammino di minimo. Eh, di minimo valore okay? e quindi per comodità nel caso in cui eh, V non sia raggiungibile da U perché può darsi che non, tutto, non tutti i vertici siano raggiungibili, allora per convenzione identifichiamo questa distanza con il valore infinito ma fin qua, diciamo così, sono tutte definizioni di buon senso ecco, dal punto di vista algoritmico cosa, cosa possiamo voler fare? possiamo voler fare la ricerca data un vertice del cammino minimo per un altro vertice oppure da un vertice per tutti gli altri vertici, quindi se io parto da questo sorgente, quali sono tutti i cammini minimi da questo vertice a tutti gli altri, oppure tutti i cammini minimi tra tutte le coppie di vertici, quindi da qui a qua, da questo a questo, da questo a questo, da questo a questo e così via. Sono problemi diversi, eh, la prima categoria eh, sono problemi di tipo single source, cioè tutti i cammini che mi interessano partono tutti dalla tua, eh, dalla tua sorgente unica, oppure dei problemi di tipo all pairs, cioè io non so a priori qual è il punto di partenza e quindi il mio algoritmo deve trovare tutti i possibili cammini, ok? Eh, Chiaramente a seconda del problema che devo risolvere eh, mi servirà un algoritmo di un tipo oppure un algoritmo di tipo diverso. Mm? In realtà non esiste la sottocasistica single source o single destination eh, perché eh, si è scoperto che eh, la complessità per risolvere questo problema da una sorgente a una destinazione è esattamente identica alla complessità per risolvere il secondo problema da una sorgente a tutte le destinazioni. Mm? e quindi di, di fatto non servono algoritmi specializzati per la prima casistica tenete presente che di questa categoria eh, single source, shortest path eh, nel caso in cui il grafo non fosse pesato ma non è questo il caso in cui ci stiamo mettendo adesso nel caso in cui il grafo non fosse pesato ci basta la visita in ampiezza che già conosciamo da tempo cioè, se ci sono i pesi invece eh, chiaramente la cosa si complica e poi dobbiamo fare attenzione perché se tu vai a prendere un libro di matematica ti dice qual è l'algoritmo per trovare la lunghezza del cammino minimo. Ti dice ok, benissimo, tra questa sorgente e questa destinazione esiste un cammino di lunghezza 27.3. Okay. Qual è il cammino? Vabbè, eh, tanti teoremi non te lo dicono, ti dicono come calcolare la lunghezza ma non quale sia l'effettiva lunghezza. Noi normalmente vogliamo ah, l'effettivo cammino. Noi in realtà vogliamo molto spesso, anzi ci interessa quasi di più, l'effettivo cammino che non il valore numerico della lunghezza che possiamo calcolarci in qualunque momento. Okay? Quindi dal punto di vista algoritmo ci serve qualcosa in più. Okay. Um, come possiamo rappresentare questo problema come, dal punto di vista delle strutture dati? Um, Vabbè, noi sappiamo già, i nostri dati di partenza no? sono sicuramente eh, la, la, la conoscenza degli archi e del peso degli archi. Eh, immaginiamo di voler eh, memorizzare in una struttura dati tutti i cammini minimi da una sorgente unica, okay? U. U è la nostra sorgente, il nostro punto di partenza. Allora, eh, qual è la struttura dati più compatta, più semplice, per poter rappresentare tutti i cammini minimi da, una, da un unico vertice di partenza? È un albero. Così come abbiamo già fatto l'albero di visita, possiamo fare anche qua un albero dei cammini minimi. Un albero che contenga per ciascun, eh, partendo dalla nostra sorgente, che abbiamo chiamato U, tutti i vari nodi, no? eh, e ci dice, essenzialmente, per raggiungere questo V, qual è il cammino che devo fare, semplicemente tracciando all'indietro quelle che sono eh, diciamo così, il percorso indicato dall'albero di visita. Mm? Eh, questo eh, funzionava con i cammini minimi diciamo così, senza peso, funziona anche con i cammini minimi col peso, tra l'altro ci, ci convinceremo di ciò tra un secondo con un teorema fondamentale eh, sui cammini minimi. Eh, allora, se... Decidiamo di rappresentarlo come un grafo e semplicemente ci basta eh, per ciascun vertice, v qualunque, conoscere qual è il vertice precedente, quindi il genitore nel grafo, il vertice eh, superiore all'interno dell'ordinamento dell eh, dato dal grafo, e che era quello che avevamo fatto anche col codice Java. Vi ricordate, c'era il get father no? nell'iteratore. Eh, oppure ci siamo fatti la mappa in cui siamo andati a memorizzarci per ogni vertice il vertice da cui era stato scoperto. Okay? Quindi a noi basta questa informazione per poter ricostruire l'informazione da ogni vertice, qual è il suo predecessore nell'albero dei cammini minimi, per poterci dire eh, qual è eh, per poter ricostruire tutti i cammini dal nostro U che è fisso a un V che è generico. Ok? Questo lo rappresentiamo nelle slide che seguono col simbolo pi greco, pi per predecessore. Quindi pi, pi greco di v è la relazione che, dato un vertice, mi dice qual è il suo predecessore nell'albero eh, nell dei cammini minimi. Non è un albero, attenzione, l'albero dei cammini minimi non è un albero di visita, non lo ottengo facendo un iteratore, una visita sarà il risultato di un algoritmo che dovrà calcolare questi benedetti cammini minimi e poi me li rappresenta tutti in un modo compatto, attraverso questo. E poi abbiamo già dato la definizione delta, che è la, la distanza, quindi la lunghezza di questo cammino, solamente per, per averla comoda nei, nei calcoli. Okay? In pratica, se noi dovessimo fare una struttura dati, ci basta aggiungere nell'informazione di ogni vertice un'informazione di qual è il vertice precedente, quindi la proprietà che dice qual è il vertice precedente. Okay? Eh, ad esempio, questa è l'insieme di tutti i cammini minimi di questo grafo partendo dal vertice di partenza S. E mi sta dicendo per ogni vertice, la prima tabella o la funzione pi greco, che mi dice per ogni vertice qual è il vertice precedente nell'albero dei cammini minimi e quindi ad esempio S essendo la sorgente il punto di partenza non ha nessun precedente U ha come precedente S X ha come precedente U e così via questo non lo vediamo a occhio, è già il risultato dell'algoritmo che ha calcolato tutto okay? e quindi questo algoritmo ci sta dicendo che questo è un arco che ci serve da U, per, eh, per arrivare a U si, si passa da S Per arrivare a X si passa da U Per arrivare a X si passa da U Quindi l'arco che, che raggiunge X partendo da U è questo Quindi non si arriva a X direttamente da S Ma se io voglio andare in X devo passare da U In, eh, in V si arriva passando da X Quindi questo è l'arco che mi serve In Y si arriva passando da V in Y si arriva passando da V, quindi questo è l'arco che mi serve. Questi che ho evidenziato, 1, 2, 3, 4 archi, sono l'albero dei cammini minimi. E seguendo questi archi io posso passare dal vertice S a tutti gli altri vertici, sapendo che il cammino che faccio è quello di peso minimo. Okay? Se voi cercate un qualunque altro cammino vi accorgete che è un peso maggiore. Ecco, per sintesi, il peso di questi cammini minimi l'abbiamo rappresentato nella tabella delta, che okay, mi dice ad esempio y si raggiunge con peso 10. Cos'è questo 10? È 3 più 1, 4, più 4, 8 più 2, 10. Ok, quindi questo è il modo con cui ragioniamo da adesso in avanti negli algoritmi, pensando questa, eh, a queste due tabelle, queste due strutture dati. Questo è il punto d'arrivo. Okay? Noi ovviamente non lo conosciamo questo punto arrivo in partenza noi avremo solamente, l'unica cosa che conosciamo in partenza è questo che la sorgente chiaramente non, eh, ci sono già e quindi non devo provenire da nessuna parte e la distanza per raggiungere la sorgente sarà 0 tutto il resto va scoperto okay? e deve essere calcolato dall'algoritmo. Eh, questo funziona per via di una proprietà non, non banale la prima volta che ci pensiamo ma poi invece ovvia le volte successive è che il vertice precedente, relativo a un nodo intermedio di un cammino minimo, non dipende dalla destinazione finale. Cioè, noi abbiamo detto, prima capiamo la, la frase, poi abbiamo detto, per arrivare a v devi passare da x. Questa proprietà vale sia nel caso in cui v sia la mia destinazione finale, e mi dice, per arrivare a quel v devi passare da x. Ma vale anche nel caso in cui io la mia destinazione finale sia un'altra, sia diversa, sia y o sia z o sia chissà che cosa, ma devo passare da v. Se io devo passare da v per arrivare a z, non c'è in questo grafo z, quindi immaginatevelo lontano, allora arrivare a v conviene passando, passare da x se v è la mia destinazione finale e il suo precedente x, questo lo capisco se v è un punto intermedio per arrivare da qualche altra parte, fa parte di un cammino minimo per arrivare da qualche altra parte e allora, comunque conviene passare da x cioè il fatto, il percorso che mi serve per arrivare fino a v è indipendente dal percorso che dovrò fare da qui in avanti quindi se io devo fare da s a v a z, scusate, questa è una v, oppure da s a v a k, oppure da s a v a chissà che cosa, eh, eh, j, no? quindi io so dei, in realtà mi serve il cammino minimo da s a z, oppure da s a k, oppure da s a j. Se scopro che questo cammino minimo, e questo se scopro, adesso ci capiamo cosa vuol dire, se scopro che, che devo passare da v, allora il predecessore di V sarà X, sia in questo caso, che in questo caso, che in questo caso che in tutti gli altri casi. Okay? Il predecessore di un vertice che appartiene al cammino minimo, anche se questo vertice è intermedio, non dipende da quale sarà il nodo finale. E questo è ciò che ci permette di codificare come un albero l'insieme delle soluzioni, altrimenti non l'avremmo potuto rappresentare come un albero perché il predecessore dipendeva da cosa viene dopo, dal punto di sarebbe di dipeso no, dal punto di arrivo finale, e quindi non mi bastava dire, per arrivare a, a, a V devo passare da X. No, devo passare da X in un caso, devo passare da X' in un altro caso, eccetera, eccetera. No, in questo qua non vale. Okay? Quindi, questo vale se io so che un certo vertice fa parte del cammino minimo. Quindi, se io ho due cammini che partono entrambi da U, e arrivano a due punti finali diversi, v1 e v2, che sono diversi, ma mi accorgo che c'è un vertice, almeno un vertice comune tra i due cammini, quindi un vertice a metà, qua. guarda caso se il cammino minimo per v1 passa da un vertice w, e guarda caso il cammino minimo per v2 passa anch'esso da w. Allora, questo lemma dice che il predecessore di w è è indipendente da V1 e da V2 okay? è sempre lo stesso è come se mi dicono guarda, per andare eh... dico le cose che non sono esattamente esatte per andare a Venezia, la strada più breve passa da Milano qualcun altro mi dice, per andare a Bologna la strada più breve passa da Milano allora, se queste cose sono vere cioè, se la strada più breve passa da Milano allora Chiedermi qual è la strada più breve per arrivare a Milano, che per me è il punto intermedio perché le mie destinazioni finali sono Venezia oppure Bologna. La strada che devo fare, minima che devo fare, per, devo fare per arrivare a Milano è indipendente dal fatto che io mi voglia fermare a Milano, oppure voglio proseguire per Venezia, oppure voglio proseguire per Bologna, oppure voglio proseguire per qualunque destinazione in cui passare per Milano sia la scelta più, migliore, sia la scelta migliore, sia la scelta più economica. Ok è abbastanza intuitivo così, no? quello che è meno intuitivo è che questo devo sapere a priori che passare per Milano è una cosa migliore, è chiaro che se devo andare da Torino ad Aosta non mi conviene passare per Milano, e quindi qual è il percorso minimo per arrivare a Milano non me ne frega niente, okay? perché Milano non fa parte del percorso più breve tra Torino ad Aosta. Questa semplice proprietà in realtà ci permette di risolvere in modo molto semplice il, eh, il problema perché lo rappresentiamo come albero quindi eh, l'insieme di archi epigrecos è l'insieme di archi che costituisce l'albero di visita adesso qui c'è tutto formalismo, vari passaggi matematici ma noi abbiamo già capito no, che alla fine si tratta di un albero eh, un sottografo che è di fatto sotto forma di albero la cui radice è il vertice di partenza e che sappiamo che questo grafo è un albero appunto, perché per via del lemma il predecessore è unico, è univoco. E quindi questo è l'albero a cui già eravamo arrivati prima, diciamo così, ragionando sull'esempio. Allora, sfruttiamo questo albero, questo è il punto di arrivo. Noi dobbiamo costruire questo albero ovviamente partendo dal grafo completo. Dobbiamo scoprire quali archi mi servono e quali invece non mi servono eh, nel... Eh, nella, nella, nella scoperta dei cammini minimi poi ci sono dei problemi però oggi non vorrei, vorrei saltarli, non vorrei entrare sul fatto di che cosa capita quando ho degli archi con pesi negativi no? che sono diciamo così, dal punto di vista delle applicazioni pratiche sono praticamente irrilevanti perché se il peso significa un costo significa un tempo significa una distanza, queste non potranno mai essere negative no? solamente per dire che ci sono dei, se fossero dei grafi i cui archi hanno pesi negativi, a volte il problema del cammino minimo è mal posto, perché potrebbe non esistere il cammino minimo, come ad esempio in questo caso qua, io andando da S a G posso fare questo cammino, questo, e poi quando sono in F posso andare verso G pagando un peso 7, oppure potrei pensare di tornare indietro da F su E e poi da E a F, e tutto questo giro ha un peso meno 3, perché abbiamo un meno 6 e un più 3. Il che vuol dire che ogni volta che io faccio quel giro, eh, il mio peso diminuisce di 3, diminuisce anziché aumentare. Quindi più vado avanti, più giro lì, meglio è, meno pago. E quindi di fatto il cammino minimo sarebbe S, E, F, E, F, E, F, E, F, E, F, F all'infinito e poi G. No, però va all'infinito questa non è una cosa pratica okay? non esiste un cammino minimo quindi ci sono in questo caso il problema non, non è risolubile non, è, non si può porre allora ci sono degli algoritmi che se ne accorgono e quindi ti sollegnarono algoritmi che invece non se ne accorgono e, fanno, e ti danno un risultato sbagliato ma noi a monte possiamo dire tranquillamente che nei nostri problemi i, grafi, gli archi, i pesi negativi non li avremo mai eh, e quindi questo, questo, diciamo, questa casistica qua non ce la, non ce la poniamo, no? non ci preoccupiamo. Quindi dimentichiando per un attimo i pesi negativi, ehm, questo secondo lei, ma è un'estensione di quello precedente che dice essenzialmente: lo dico in parole semplici, senza andare ad analizzarlo dal punto di vista matematico: che se io ho un cammino minimo okay, che va da V1 a VK eh, ok? da V1 a VK e scelgo un I e J a metà intermedi tra 1 e K troverò un, un vertice V con I e un vertice V con J che stanno sul cammino minimo tra V1 e VK allora, ciò che dice questo teorema è l'estensione di quello precedente è che questa sede di archi è anche il cammino minimo tra I e K. Quindi, un cammino minimo, se io lo taglio a pezzettini, ciò che resta è ancora un cammino minimo, chiaramente, tra il suo vertice di partenza e il suo vertice di arrivo. Ma a questo punto possiamo usare questa proprietà al contrario. Cioè, io prendo un cammino qualsiasi. Vado a prendere un suo segmento qualsiasi e mi chiedo, guarda, questo segmento qualsiasi, anche piccolino, fatto di un arco solo, è il cammino migliore tra questi due vertici? Perché se non è il cammino migliore tra questi due vertici, perché basta magari fare una triangolazione col vertice vicino, per accorciare il cammino, allora non potrà essere parte del cammino minimo globale. E allora, e viceversa, se invece scopro che ogni singolo pezzettino è la, sol è la soluzione migliore per connettere questi due vertici vicini, allora complessivamente allora avrò un cammino minimo, perché ogni suo frammento no, è un cammino minimo a sua volta. Eh, in pratica, no, lo, lo riassumiamo dicendo che io ho trovato un arco uv che fa parte del cammino minimo, dell'albero dei cammini minimi no, che sto cercando, se vale questa proprietà. La distanza minima dalla sorgente al vertice U, più il peso dell'arco che va da U a V, è uguale alla distanza minima tra S e V. Ok? Quindi, banale. Io, io parto dalla sorgente S, faccio un cammino chissà quanto lungo, arrivo a U, e poi ho un arco che va verso V. Mi sta dicendo, se questo, ha, questo cammino è il cammino minimo, e questo arco fa ancora parte dell'albero dei cammini minimi, allora questa equazione qua è banale, nel senso che la distanza per arrivare a V è uguale alla distanza per arrivare a U più il peso di questo arco, il peso W di questo arco. L Attenzione però è che delta lo l'abbiamo definito come la distanza minima. Quindi questa equazione qua. Varrebbe sempre, un, dato un qualunque cammino, se ne si aggiunga un arco, il peso si somma. Però qui mi sta dicendo, che il, il, il cammino minimo per arrivare a V è uguale al cammino minimo per arrivare a, v, a, v, a U. Scusate, okay? Quindi questo qua è un incontro, non la conosciamo ancora, questo delta. né sappiamo ancora quale sia il cammino minimo. Però se questa equazione, noi reagiamo al contrario. Allora, se, allora, il teorema mi dice, se questo è il cammino minimo, vale questa equazione. Noi ragioniamo al contrario, se questa equazione non vale, allora non è un cammino minimo, e lo devo cambiare, e lo devo migliorare. Viceversa, se scopro che col cammino che ho trovato questa equazione vale, allora sono, sono, sono sul cammino minimo. Sto usando degli archi che fanno parte del cammino minimo. E allora, eh, in tu, se questa, se per definizione di minimo, no, se questo è l'arco minimo qualunque altro arco che scegliamo avrà un valore maggiore o uguale rispetto a quello di prima. No? Quindi noi stiamo dicendo, io ho la mia sorgente S, voglio arrivare a V e ho tanti U' tra cui scegliere come ultimo passo, ci concentriamo sull'ultimo passo. Tra questi, e quindi ho dei cammini che arrivano a tutti questi vari U', cammini minimi, e io però non so se questo, supponiamo di conoscere questi cammini minimi per il momento, mi concentro sull'ultimo tratto, quello tra i vari U' possibili e V. Mi stai dicendo, guarda, di tutti questi archi, tutti soddisferanno una disuguaglianza e uno soddisferà l'uguaglianza okay? eh, tra, tra questi vertici, no? tra, questi, tra la lunghezza di questi cammini. Io non so ancora quale soddisferà l'uguaglianza, ma di sicuro tutti quelli che non fanno parte del cammino minimo hanno il valore di questa espressione, insomma, maggiore di quello che avresti nel cammino minimo. Perché, Perché maggiore? Perché sto facendo un percorso non ottimale. Eh, sulla base di, questo, di questi ragionamenti, no? eh, si definisce un'operazione che si chiama rilassamento o relaxation, che permette di Migliorare localmente un cammino. Dato un, un cammino, io provo a, a modificarlo se scopro un modo migliore per modificare anche solo un piccolo tratto di questo, di questo, uh, di questo cammino. Uh, in pratica cosa faccio? Costruisco in modo incrementale il mio pi greco, cioè il mio albero dei cammini minimi parallelamente chiaramente le distanze, i delta. Qui lo chiamo D e non delta perché non sono, saranno delta quando sar, avrò finito, quando avrò veramente i cammini minimi. Per il momento li chiamo D come distanze, distanze che ho scoperto finora. Okay? allora inizialmente io so che il mio arco ha semplicemente il mio grafo del mio grafo conosco solamente la sorgente quindi questa impostazione mi dice guarda io ho S che non ha predecessore ovviamente perché è la radice e ha peso 0 gli altri tutti gli altri vertici hanno distanza infinita perché non so ancora non ho ancora pensato ho scoperto nessun cammino per poterli raggiungere e poi Applico ripetutamente questa operazione, che dice, guarda, prendiamo tre vertici. Il primo, eh, dunque il nostro problema parte da S, ok? Allora, e D rappresenta la distanza tra S. Prendiamo un arco da U a V. Qualunque, un qualunque arco del grafo. Esiste ha un peso W. Adesso andiamo a chiederci, usiamo la, la disuguaglianza di prima, d di V è maggiore di d di U più W? Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo la, la distanza per raggiungere V, sottinteso, che conosco finora, è più lunga della distanza per raggiungere U, che conosco finora, più il peso dell'arco dell UV? Cioè, questo D mi sta dicendo, io conosco già una strada per arrivare a V, e ha una certa lunghezza, 100. Poi conosco già una strada per arrivare a U, che ha una certa lunghezza, 80. Il peso dell'arco doppio quanto vale? Vale 10. Allora, aspetta, la strada che conoscevo per arrivare a V non è la più furba perché ho scoperto che se passo da U e poi faccio l'arco tra U e V che ha peso 10 riesco ad arrivare a V riesco ad arrivare a V passando da U quindi il predecessore di V prima era diverso adesso lo faccio diventare U perché ho scelto di passare da U perché mi sono accorto che con la strada migliore che conosco per arrivare a U che non è detto che sia la minima ma è la migliore che conosco finora più la lunghezza dell'arco trovo un, un cammino il cui peso è minore del cammino che conoscevo finora per arrivare a V, del miglior cammino che conoscevo finora per arrivare a V. E allora butto via il cammino vecchio e sostituisco quest'ultimo. Quindi scopro che quest'arco farà parte, forse, se non troverò ancora soluzioni migliori, ancora migliori, farà parte del cammino minimo per arrivare a V. Quindi io uso questa disuguaglianza per dire, beh, questo cammino qui non è... Migliore, non è minimo, e quindi lo sostituisco con un altro che è migliore. La disuguaglianza non funzionerà mai, al contrario, quindi sarà sempre o maggiore o uguale quando è maggiore. Ho scoperto quando scopro una terna di vertici, cioè una coppia di vertici, scusate, UV, quindi un arco per cui valga questa disuguaglianza, allora automaticamente so migliorare il mio cammino minimo e questo lo faccio in modo incrementale. No? Quindi io conoscevo già dalla sorgente un cammino minimo di lunghezza 4, e scopro che quest'arco invece mi permette di arrivare da u a v con peso 2, benissimo, sostituisco l'arco a 2. Ok? E uh, Finora è la miglior scelta. Poi magari scoprirò più tardi un'altra strada per arrivare a v che non passa da u, e va bene, allora vuol dire che quest'arco qua non mi servirà più. Non, non sono sicuro che u farà parte alla fine del cammino minimo, ma per quello che so finora è meglio passare da U che non passare dalla strada di cui pensavo di passare prima. Eh, ovviamente se io avevo già un cammino che aveva un peso minore del peso dell'arco, allora a questo punto lo lascio, cioè non cambio. Eh, no, eh, cam la conoscenza del cammino minimo rimane non cambiata, C'è cioè un IF, se l'esuguaglianza la scopro così, cambio altrimenti no. Um, vabbè, questo in realtà Sta dicendo Che io posso Qui la, la faccio breve Io posso applicare ripetutamente questa regola di rilassamento eh, Alle distanze del mio grafo Ovviamente io so che la distanza che trovo Ok? È una approssimazione della distanza vera cioè inizialmente le distanze che io ho scoperto dal a un a a dalla sorgente a un qualunque vertice saranno sicuramente maggiori o uguali di quella che è la vera distanza minima ma ad ogni passo di rilassamento ogni volta che trovo un arco da rilassare quindi a da sostituire a, a, a quello precedente ehm, mi avvicino, il valore di D diminuisce un pochino per un vertice, poi il valore di D diminuirà un pochino per un altro vertice e così via. Tutti questi D saranno sempre maggiori o uguali del delta, cioè la distanza vera, e a un certo punto, se, se, ho, se ho finito no, l'algoritmo, tutti i D diventeranno uguali al delta. Quindi noi abbiamo questi D che partono da infinito e poco per volta scendono. Quando sono arrivato ad avere tutti i D uguali ai delta, ricordiamoci che i delta non li conosciamo, vuol dire che non, non sarà più possibile fare nessun rilassamento. Vale anche il contrario, cioè se non è più possibile fare nessun rilassamento, allora i d sono i delta, allora le distanze che ho trovato sono proprio le distanze minime. Quindi tutti questi algoritmi si basano su questo, ci sono diversi algoritmi che si basano su questo principio, sul principio del rilassamento. E, L'unica cosa che differisce tra i vari algoritmi, e noi non entriamo poi nel dettaglio di, di, di questi, è l'ordine con cui fanno l'operazione di rilassamento. Per cercare di farne il meno possibile, no, in funzione delle loro logiche di ottimizzazione, in certo senso. Okay? Quindi troverete una serie di algoritmi diversi, dai nomi, di fatto di solito prendono il nome del loro inventore, ehm, che. Si basano tutti su questo principio, parto da distanze infinite e poi cerco via via di decrementare appena scopro un arco che ha una distanza minore. Alcuni lo fanno con dei cicli ripetuti, altri lo fanno con una coda prioritaria, insomma ci sono vari metodi, eh, ma alla fine il principio è lo stesso. Ripetere tante volte questa operazione di rilassamento fino a quando non mi accorgo che non trovo più nessun arco che sia migliorativo rispetto a quello precedente e allora ho, eh, deduco che ho la distanza minima. No? Qui c'è una, una videata in cui c'è, ad esempio, alcuni, perché non è, non è tutta, insomma, alcuni eh, degli algoritmi eh, che fanno esattamente questo calcolo dei cammini minimi, si basano tutti su questo meccanismo, ma come dicevamo, sono, eh, sono diversi. Eh, i, ce ne sono alcuni più famosi, come Bellman Ford, come Dijkstra, che da qualche parte forse info... ha ah, Dijkstra, eh, c'è cioè più avanti perché qui mi sono fermato all'Alde, eh, oppure la A star, che è anche un altro algoritmo molto famoso, ma noi non entriamo qua a studiare nel dettaglio studiare questi algoritmi, se vogliamo li, li possiamo usare semplicemente perché sono implementati in jgraph-t. Eh, la cosa è quindi, diciamo così, vi, vi risparmio la, la descrizione di questi algoritmi per chi è interessato, no, si, si possono eh, vedere nelle slide, eh, se, eh, semplicemente vi faccio solamente notare che nello pseudocodice questo è l'algoritmo di Floyd warshall che calcola tutti i cammini a partire da tutti i vertici quindi è un pochino più complicato eh, ci sono queste istruzioni che sono esattamente quelle del rilassamento ok eh, però e eh, lui ha tre cicli fora nei dati uno dentro l'altro praticamente mi dicono faccio tutti i rilassamenti possibili immaginabili tra tutte le coppie uv e questa operazione la ripeto tante volte quanti sono i vertici. Cioè è un po' il bubble sort, no? Che alla cieca lui prova a fare tutti gli, tutti gli scambi possibili immaginabili, eh, e immaginabili e alla fine è sicuro di aver, di, di aver fatto tutti i tentativi. Eh, è chiaro che non mi basta se itero su tutti gli U e tutti i V, sto iterando su tutti gli archi. Ma non mi basta iterare su tutti gli archi una volta, perché una volta che ho trovato un cammino minimo, eh, eh, quelli che passa da, da V, allora tutto ciò che segue dopo V deve essere ricalcolato. Se, trovo, se modifico la distanza, il peso di un vertice, tutti i vertici successivi che dipendono da quello, non è più detto che, eh, diciamo che devono passare dallo stesso punto perché devono essere rivalutati, no? non è un'operazione che posso fare una volta sola. Eh, e quindi devo ripetere questa cosa. Allora la complessità di questo algoritmo è V al cubo, numero di vertici al cubo, che non è pochissimo, però rispetto all'idea che avevamo inizialmente di dire ma fate, impostiamo un algoritmo ricorsivo che avrà una complessità pari all'esponenziale, al fattoriale del numero di vertici, questo è chiaro che è molto più, eh, molto più conveniente. Mm? Eh, abbiamo dovuto studiare un pochino, qualcuno ha, come vedete, molti hanno studiato questo problema e molti hanno tirato fuori degli algoritmi anche originali, diversi, che hanno caratteristiche diverse, eh, e però siamo riusciti a prendere un problema e eh, renderlo polinomiale, di complessità polinomiale. Eh, e adesso, per fortuna, in questo caso abbiamo già la, la classe Floyd, Floyd Warshall Shortest Path, che in questo caso ci calcola... Tutti i cammini minimi, vedete, ci trova tutti i cammini minimi e ce ne sono n quadro di questi cammini minimi in un tempo n al cubo, ok? E, e allora, qui in questo caso eh, possiamo usare questo. Ci sono altri algoritmi, quello che, di che volevo citare, usando solo due parole perché poi quello che spesso usiamo è l'algoritmo di un certo signore che si chiama, credo, Dijkstra, nel senso che si scrive così ma la pronuncia così non, non mi impegno che ha risolto eh, il problema invece della single source, cioè di un punto di partenza mentre invece quello di eh, l'algoritmo di, di Bellman Ford, Ford precedente era eh, contemporaneamente tutti i cammini da tutti i possibili punti di partenza e, e questo eh, di, nuovo, di nuovo non entriamo nel dettaglio qui riconosciamo facilmente il passo di rilassamento eh, con la differenza che eh, Dijkstra usa una coda prioritaria, adesso qui c'è questo codice distanza minima, cioè trova il vertice, il primo vertice più vicino, più promettente da valutare. Eh, per capire qual è la, la distanza minima no? quindi anziché prenderli in ordine a caso come faceva Ben Lanford e poi ripetere più volte lui fa un lavoro in più per cercare di scegliere qual è il vertice migliore di cui valutare se ci sia un rilassamento oppure no e in questo caso fa meno operazioni perché evita alcune scelte diciamo così stupide cioè se io ho la sorgente no? e vicino alla sorgente ho un vertice a distanza 1, un vertice a distanza 2, un vertice a distanza 3, lui dice, guarda, senti, prendiamo prima questo a distanza 1, e poi valutiamo i suoi vicini, ok? E quindi quando io vedo avessi un, un altro 1 qui, per dire che arriva un altro vertice, ciò che fa Dice dice, guarda, io ti dico già che 1 più 1 fa 2, e quindi questo vertice qua, lo, questo arco qua, lo considererò prima di quest'altro che ha già peso 3 che è maggiore di 1 più 1 e quindi ordina gli archi che deve considerare in modo che non considererà mai un arco che porterà a un D, a un peso maggiore se non ha considerato prima tutti gli archi che portano a un peso minore e in questo modo lui riesce a considerare gli archi una volta sola e quindi ha una complessità minore ancora, è un N quadro eh, ma ovviamente ha il costo di gestire la, la, la coda prioritaria che ha una complessità log di n ma noi come dicevo non entriamo eh, nell'algoritmo anche se è interessante vederlo funzionare io qui vi ho lasciato alcuni esempi sulle slide eh, che ha una complessità data dal numero di archi perché ogni arco lo viene preso una volta sola eh, più l'estrazione diciamo della coda prioritaria di tutti i vertici o v vertici, ciascuno mi costa logaritmo di v estrarlo, inserirlo in una coda prioritaria, e quindi ho questa, comp questa complessità che dipende chiaramente, se il termine dominante sia e oppure v log v dipende dalla densità del grafo. No? Grafi molto densi pred predomina e perché fa v quadro, grafi poco densi predomina v log v. È comunque un n log n, eh, che è un v log v, al massimo un v quadro, che è sicuramente più efficiente di altri. Quindi abbiamo un ventaglio, anche qua abbiamo un'implementazione già di questa classe dentro JGraphT, abbiamo un ventaglio di soluzioni possibili che sfruttano, diciamo così, la, la, il meccanismo di rilassamento per trovare i cammini minimi, che hanno tutti una complessità polinomiale. Eh, questi sono i vari eh, algoritmi che trovate, ma alcuni no, di quelli che trovate nel, nell'implementato in T, perché ce ne sono molti molti di più, come abbiamo visto prima, e con eh, la differenza se trovano tutti i cammini da tutte le sorgenti, a pista per all paths, tutti i cammini, oppure single source, oppure solamente da un vertice solo di partenza. Ehm, e, e quindi ciascuno, diverse tipologie di problema risolto, e l'efficienza che otteniamo, quindi la complessità eh, asintotica. Eh, noi abbiamo un algoritmo strano che è qui è chiamato repeated-dystra, e semplicemente dice, tutte le volte che io ho un algoritmo single source, che mi calcola i cammini a partire da una sorgente unica, se io lo ripeto, partendo da tutte le sorgenti possibili, avrò ovviamente un algoritmo all pairs, che mi dà tutte le coppie possibili. Semplicemente, ok parto dal primo, vedo l'albero di cammini minimi, parto dal secondo, vedo l'albero di cammini minimi e così via. Quindi ripeto un algoritmo di tipo all pairs e ne ottengo uno di tipo, scusate, un algoritmo di tipo single source e ottengo alla fine tutte le coppie. Alla fine, ad esempio, rispetto a Floyd, che ha, che ha il vantaggio di essere sempre via al cubo, a lui, lui se ne frega degli archi, no? perché ha un triplo loop sui vertici, quindi su grafi di alta densità va meglio lui. Su grafi di bassa densità lui comunque fa le stesse operazioni, mentre invece un Dijkstra eh, su un grafo di bassa densità e sarà molto più piccolo di via alla seconda e quindi rischiamo di avere un algoritmo che è poco più che quadratico e non cubico, quindi potrebbe convenire. Chiaramente questi, Poiché sono tutti polinomiali, il problema non si pone con grafi da 20, 30, 50 vertici. 50 al cubo fa comunque ancora un numero gestibile il problema si pone quando i grafi cominciano ad avere migliaia, decine di migliaia di vertici e allora cominciano a notare le, significativamente le differenze tra i vari, tra i vari ordini di complessità Quindi, mentre invece se avessimo risolto il problema in modo ricorsivo come ingenuamente avremmo potuto pensare all'inizio probabilmente già con grafi da 15-20 nodi eh, avremmo avuto dei problemi perché sai, 10 è il fattoriale comincia già subito a fare eh, vari, varie decine di milioni di, di iterazioni no? eh, quindi due, se vogliamo, due, due lezioni uno eh, non sempre il problema si risolve per brutta forza provando tutte le soluzioni possibili come fa un procedura ricorsiva a volte alcuni problemi si prestano a un'analisi un pochino più approfondita eh, e, e attraverso questa analisi diciamo teorica, è possibile scoprire degli algoritmi migliori, questa è la nostra prima risposta, la seconda risposta è eh, se qualcuno ha già studiato degli algoritmi migliori per un determinato problema, molto probabilmente la nostra cara libreria jgraphd li implementa già, e quindi andiamo a cercare, dobbiamo riconoscere, riuscire a, riuscire a capire no, cosa ci sta dicendo la, la libreria e, e scegliere probabilmente una classe già fatta che ci dia già la soluzione al problema che stiamo cercando, ok? Eh, invece ci sono dei casi come vedremo nella prossima ora invece in cui questa, questo giochino di, di tipo mi studio meglio il problema mi trovo una soluzione polinomiale e quindi non devo diciamo così, incappare nella complessità esponenziale eh, a volte non si può fare Quindi, alcuni problemi proprio non si sono trovate soluzioni eh, di, di complessità eh, cioè, polinomiale e quindi siamo obbligati a rimanere a complessità eh, esponenziale e la cosa carina è che basta piccole variazioni, piccole differenze nella formulazione del problema che si passa di botto da una classe a un'altra di complessità questo lo vedremo nella seconda ora quando parleremo invece dei cicli eh, sui grafi il ciclo sembra una cosa molto simile a un cammino ma in realtà è, una, è un paio di maniche completamente diverso allora su questo eh, ci, ci fermiamo qua e quindi facciamo un po' di intervallo e poi riprendiamo una seconda ora parlando un pochino invece degli algoritmi sui cicli quindi alla fine sempre cammini sui grafi, oggi parliamo di questo eh, poi se avremo ancora un po' di tempo proveremo a implementare i cammini minimi che sono sull'esercizio sull di, di Metro Paris eh, o altrimenti magari ve lo suggerisco eh, come esercizio da fare diciamo, offline nelle prossime settimane adesso se non ci sono domande io mi fermerei un attimo e quindi farei i soliti classici 15 minuti di intervallo riprendendo alle 10.25. Ok, non vedo domande, quindi vi ho stesi con un'ora di teoria a velocità sostenuta e quindi vi lascio un attimo riprendere. Ci sentiamo alle 10.25.